Nel, nel luglio del 2020, come vedete scritto qua, ehm, apri questa uh, issue eh, sul repository GitHub di QGIS, dove <coughs> chiedo, o meglio, faccio una uh, richiesta di funzionalità, in modo tale che... Um, un layer presente nella TOC di QGIS eh, sia disponibile eh, nella GUI del calcolatore di campi di QGIS, come vedete qua, ma sia disponibile non solo il nome del layer, ma tutti i relativi campi presenti all'interno del layer stesso. Ora mi spiego meglio attraverso degli esempi. E questa questa richiesta l'ho fatto il 2 luglio del 2020 dopo più di un anno grazie ad grazie ad arpa piemonte che ha sponsorizzato e ha finanziato questa questa feature e il paso ha introdotto ha implementato questa mia richiesta in qgis Andiamo a vedere di cosa si tratta. Eccoci qua. Qua siamo su QGIS. Questa è la versione master di QGIS. Ops, eh, dovevo andare, su guida: informazioni. Eccola qua. informazione vedete qua è la master aggiornata stamattina. Stamattina siamo a dicembre. Siamo il 30. In questo momento che sto registrando è il 30 dicembre del 2021. Bene, la feature è già, uh, è già nel core di QGIS, nella master, e ve la faccio vedere subito. Allora, mh, vado, mh, avvio la GUI, di QGIS, la GUI del calcolatore di campi di QGIS. Ora, per i più attenti, è abbastanza noto che se io avvio la GUI del calcolatore di campi a partire da un layer selezionato, quindi vedete qua contributors, questo qua, se vado su campi e valori, questi sono i campi della tabella attributi presenti in questo layer. tant'è che se apro la tabella attributi, vedete, questi sono i vari campi, se avvio il calcolatore di campi, vado su campi e valori, questi campi qua, sono questi campi qua, questi, name, eccetera, eccetera, ok? Bene, ma in questo progetto ci sono due layer, cioè, potrebbero essere anche 3, 4, 10, 15, 100, non ha importanza. Ora l'elenco dei campi presenti nella TOC sono disponibili nella GUI qua, del calcolatore di campi nel gruppo layer mappa. Andate qua, layer mappa, vedete c'è contributors, che è questo, e eh, la mappa mondiale, world map. Okay. fino ad oggi, qua siamo nella master, ricordo sempre che siamo nella master, fino ad oggi, quindi a 3.22, eh, questa possibilità di eh, poter espandere il layer e andare a vedere quali sono gli attributi, è possibile farlo solamente qua su cambi e valori, io la mia richiesta nella, nella, nella richiesta di funzionalità è stata proprio quella di aggiungere la possibilità di espandere un layer e quindi vedere il contenuto in termini di nomi dei campi anche nel layer map. Di conseguenza vedete qua contributors e io ho cioè, qua l'elenco di tutti i nomi dei campi. Se vado su Word, l'elenco... naturalmente se ne selezionassi uno, vedete si attiva qua posso vedere tutti i valori presenti su name, oppure non so, su feed, tutti i valori e così via. Questa è una funzionalità abbastanza utile a mio avviso, tant'è che l'ho eh, chiesta io, e ora vi faccio vedere il perché è utile. Allora, mh, ve lo faccio vedere attraverso un esempio, allora qua abbiamo come puntini abbiamo i Contributors, cioè coloro che contribuiscono alla, allo sviluppo di QGIS, vedete qua c'è il nome, eh, il commit, eh, anzi mh, sì, eh, il primo messaggio e così via. Questi sono tutti i campi presenti su questo mh, Contributors. Naturalmente il primo è Gary Sherman, team eh, Shutton e così via. Allora, se, ora. Supponiamo che io sia su Word, andiamo qua, e io voglio etichettare per esempio l'Italia con il numero di contributori. Vedete, qua ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sembrano, ma può essere che qualcuno è sovrapposto. Ora, come faccio io? Questo è, come Questo è abbastanza semplice, se io volessi etichettare, vedete qua, e mettere il numero di contributori quindi in Italia 7, in Francia, non so, sempre che erano 6 e così via. Come si fa? Si fa in questo modo, etichetta singola, accediamo al calcolatore di campi e da qua dentro andiamo ad utilizzare delle funzioni di aggregazione, perché io devo aggregare, devo aggregare per, eh, per eh, paese in questo caso, e quindi devo utilizzare la funzione aggregate, aggregate, ok? Aggregate, se vado a vedere, vedete qua già mi fa un'anteprima degli argomenti. Lui vuole il nome del layer. Ora io devo aggregare, io questa finestra l'ho aperta a partire da World Map. Ma i dati che voglio conteggiare si trovano su Contributors. Quindi qua vado a capo e scrivo Layer, due punti uguale, e qua devo scrivere il nome del layer da cui prendere i dati quindi vado su oh, layer mappa il layer è contributors questo doppio clic e lui lo aggiunge vedete qua? lui lo aggiunge <coughs> scusate eh, ed è il nome del layer più tutta una serie di codici per renderlo univoco questo si può anche cancellare tranquillamente se non ci sono altri layer che si chiamano allo stesso modo virgola, andiamo avanti il secondo valore che gli serve, andiamo a vedere aggregate, vedete qua c'è la guida, quindi primo vuole il layer, secondo vuole l'aggregate, quindi dobbiamo scrivere qua sotto aggregate, punto uguale, Cose che vogliamo da questo layer contributors, noi vogliamo la, so, anzi in questo caso vogliamo il conteggio, non la somma, il conteggio di quanti puntini ci sono, e quindi qua scrivo count, virgola, vado a capo, L'altro elemento, l'altro parametro fondamentale è Expression. E qua scrivo io Expression. Due punti uguali. Su Expression, se andiamo a vedere la definizione, lui mi dice sotto espressione ho nome campo da aggregare. Ora, io qua, siccome sono su World Map, io qua devo andare a scrivere il nome di un campo che si trova sull'AIE Contributors. E come faccio a farlo? Cioè, da qua io non, non posso andare, vedete qua, non mi posso più spostare, non posso più, vedete, posso cliccare da nessuna parte. Come faccio io a sapere qual è il campo che voglio andare a conteggiare? Non lo posso fare, ecco che nasce questa mia richiesta, quindi basta andare ora sul layer mappa, ok? So che il layer è contributors, vado ad aprire contributors ed eccolo qua i campi. Quale di questi cambi voglio che lui conteggia? Ok? E quindi da qua gli posso mettere name, il nome dello stato, per esempio. Doppio clic, scusatemi, CTRL Z, avevo selezionato qua, vado qua. Doppio clic e aggiungo name. Ok? Qua però c'è una piccola correzione da fare. Questa, questa implementazione ed è anche presente, se andate a leggere qua nell'implementazione uh, nell che, uh, che ha fatto Alessandro Pasotti, qua lo spiega bene dove appunto dice che il campo non viene, viene incollato come campo testo e non come campo inteso come campo vero e proprio, cioè non mettere doppie doppi apici ma i singoli apici. Quindi a seconda del contesto in cui ci troviamo, noi dobbiamo intervenire e dobbiamo aggiustare questo, in questo caso qua expression vuole, non un, un, un, vuole un nome di un, di un campo. Quindi o togliete gli apici, si può fare, o aggiungete manualmente i doppi apici, però è già enorme questo è già di una utilità enorme, il fatto che io già so come si chiama, prima non lo sapevo, ok, vado qua e chiudo parentesi, chiusa parentesi, vedete già, mi dà l'anteprima, ok, perfetto, qua c'è un errore, o no, no, meglio, non è un errore, eh, mi sono fermato qua, ma in questo caso, qua non ci sono altri filtri, quindi in questo caso 63 mi fa un conteggio complessivo. In complessivo ci sono 63 contributors. Io lo voglio, ma quindi devo fare un filtro, nel senso che gli devo dire che questo conteggio deve fare stato per stato. Quindi vado a capo e scrivo filter due punti. Uguale. Il filtro qual è? Il filtro è che. Ehm, questi punti si devono intersecare o devono essere contenuti, o poi il predicato, ognuno se lo trova co come meglio crede, eh, questi punti devono ricadere all'interno dei vari stati. Quindi qua possiamo scrivere per esempio interse intersect, questo qua, e poi tra parentesi dobbiamo scrivere il filtro di tipo geometrico. Il filtro di tipo geometrico qual è? È che è la geometria, Geometri, virgola, Geometri, Parent Ora, naturalmente questo non lo spiego perché se siete interessati a capire qual è tutta la logica che c'è qua dentro eh, Vi invito a, a, a seguire le mie lezioni Allora, eh, fatto ciò, diciamo ok Ed ecco qua eh, lo scriviamo un attimino più spesso così si vede meglio trueno eh, po, po, po, po, po, po, extra bold e facciamo più eccolo qua ed eccolo qua e quindi praticamente vedete che in italia ci sono 7 contributori in francia 10 <coughs> portogallo 1 e così via naturalmente se volessimo togliere i valori 0 perché non mi interessa andare a uh, etichettare quelli che, eh, dove compaia 0 allora da qua o meglio da qua etichetta tramite regola vado qua e vado ad aggiungere il filtro il filtro da qua dove qua potrei scrivere per esempio oh, po, po, po, po, po. anzi fare scusatemi andare a disturbare direttamente non ha molto senso ci vado direttamente da qua e da qua gli scrivo se se tutto questo valore è maggiore di 0, se tutto questo valore è maggiore di 0, virgola, scrivi il suo valore, altrimenti lascio lo nulla. ok? ecco qua è semplice semplice quindi queste sette e così via ora perché ho fatto questo video ho fatto questo video per ringraziare arpa piemonte arpa piemonte è praticamente la uh, quella che ha qua sponsorizzato l'implementazione cioè di questa mia richiesta e quindi non posso che dire grazie ad arpa piemonte alessandro pasotti e, e niente alla prossima ciao